Allora, eh, il futuro. Beh, eh, ragioniamo sul futuro innanzitutto da un punto di vista metafisico. Eh, la prima cosa che viene in mente pensando al futuro è l'io, l'io nel senso di, di me stesso. Eh, eh, credo che sia un pensiero che sta dentro l'anima di tutti noi, eh, la consapevolezza del fatto che nel futuro prima o poi noi non ci saremo più non ci saremo più e quindi il mondo andrà avanti per conto suo indipendentemente dalla nostra presenza e, e questo è un punto molto importante su cui dobbiamo riflettere e anche eh, una fonte di una visione morale del mondo, nel senso che proprio ciò che rimane dopo che io non ci sono più in qualche modo eh, mi impone, mi chiede, esige una responsabilità eh, rispetto a quelle che sono le mie scelte in questa vita ecco, le scelte in, in questa vita eh, anche questo è un'altra un cosa molto importante immaginiamo di essere completamente soli senza che nessuno ci guarda e allora ci viene un grandissimo desiderio di farvi qualcosa di estremamente scorretto e sconveniente bene, allora in quel momento eh, c'è un, un pensiero che riguarda sempre il futuro che credo sia, sia fondamentale Bene, quella cosa che in quel momento nessuno sta vedendo eh, non è detto che rimarrà per sempre nascosta è sempre possibile che eh, in un futuro straordinario pensiamo anche a certi scenari particolari di alcuni film eh, degli esseri con delle capacità di dominio dello spazio-tempo straordinarie possano ricostruire quello che è successo in quel momento in quella stanza in cui tu hai fatto quella cosa sconvenita da solo e quindi quella cosa lì può essere scoperta Può saltare fuori, cioè qualsiasi cosa che noi abbiamo fatto resta, no? ha, un futuro, ha un futuro nel bene e nel male, quindi le nostre tracce, no? le nostre tracce, questa è la seconda parola importante. E poi eh, l'uomo, l'uomo, perché l'uomo? Perché un altro pensiero che credo sia molto forte, che l'epoca contemporanea, diciamo da qualche decennio a questa parte ha portato la nostra attenzione, è la consapevolezza che la situazione in cui noi viviamo, la Terra così come noi la conosciamo, non ci sarà più prima o poi. Basta muoversi nel futuro di pochi miliardi di anni e accorgersi che qui tutto quello che noi vediamo in questo momento non ci sarà più, qui sarà un deserto, ci saranno temperature intorno a diverse migliaia di gradi quindi quello che è la nostra quotidianità non ci sarà più e questo di nuovo, come dire, il futuro ci viene incontro come qualcosa che eh, è, un, è un limite profondo e è una modificazione radicale della nostra esistenza no? questo è espresso in maniera molto forte anche in, in, diciamo, in alcune poesie di Leopardi, nella Ginestra, dove c'è questa sensazione di, come dire, di assoluta finitezza dell'uomo di fronte al cosmo quindi questa è la terza parola, uomo e poi anche redenzione, no? redenzione, sappiamo che Benjamin diceva appunto che l'angelo della storia ha lo sguardo rivolto verso il passato e le ali che vanno verso il futuro perché Perché Benjamin era ben consapevole che il futuro è imprevedibile, no? quindi le ultime due parole sono appunto redenzione e imprevedibilità e, però perché redenzione? Perché eh, noi guardandoci verso il passato, la storia in questo senso è importantissima per il futuro, cioè la scienza del passato è importantissima per il futuro, guardando verso il passato eh, ci accorgiamo eh, di quelle che Benjamin chiamava eh, dei cumuli di macerie, no? il passato è un enorme, enorme eh, congerio di ingiustizie, no? di cose che sono accadute tremende, tragiche, pensiamo ad Auschwitz come uno dei momenti più drammatici della storia ma tutta la storia del passato è intrisa di ingiustizia non sappiamo come allontanarci da queste ingiustizie ma certamente quello che vogliamo è che il futuro, che vorremmo che il futuro potesse essere, possa essere una qualche redenzione di queste ingiustizie quantomeno nel senso che queste ingiustizie non accadano più perché, non sappiamo, perché diciamo, non sappiamo come redimerci? Proprio perché il futuro è essenzialmente imprevedibile, anche se ed è possibile che il futuro sia completamente determinato, può ben essere questo, resta il fatto che il futuro è comunque per noi imprevedibile, per la sua enorme complessità, e probabilmente rimarrà sempre tale, perché l'intelligenza umana non è in grado di raggiungere questa complessità, e quindi di fatto è come se fosse indeterminato. E quindi noi dobbiamo agire e vivere in una condizione non di fatalità, nel senso che nostra, noi dobbiamo pensare possiamo pensare che il nostro agire quotidiano, proprio per l'imprevedibilità del futuro, è qualcosa che ci può portare a un futuro diverso. Mi viene da fare questa citazione, c'è un libro un po' ingenuo, però che ha avuto una grandissima importanza per molti di noi, della mia generazione, che è lo zen la manutenzione della motocicletta di Peersig è uscito alla fine degli anni 70 e a un certo punto lui parla lungamente della tecnologia Peersig in questo libro è uno dei suoi temi ricorrenti e una delle sue osservazioni fondamentali è che la società moderna basata sulla tecnologia è una società sostanzialmente brutta eh, diciamo che un'affermazione un po' strana perché indubbiamente se, noi, se grandi, alcuni grandi momenti del passato sono molto belli è perché quelli sono stati conservati, molte epoche sono state piene di cose brutte, no? eh, non è che la vita dei contadini di cento anni fa, delle campagne emiliane fosse particolarmente bella gli oggetti fossero particolarmente belli, sono rimasti nei musei gli oggetti più belli e quindi a noi sembra che fosse tutto bello, in realtà le cose brutte ce n'erano. Certamente la tecnologia, pur essendo spesso molto confortevole, è spesso veramente molto, molto brutta e, e, e, diciamo, probabilmente non è tanto difficile renderla più bella senza incrementare enormemente i costi. E questa è una sfida importantissima perché uno dei drammi che noi viviamo è proprio questa scissione profonda fra, da un lato, scienza e cultura della scienza e applicazione della scienza, cioè tecnologia e dall'altro arte e espressione di sé.